Grazie alla cultura eh, rabbinica tratte ovviamente dalla Mishnah, che è il periodo ovviamente che, di Gesù, circa un secolo e mezzo prima e un secolo dopo Cristo, quindi sono tutte idee, contestualizzazioni che ovviamente Gesù e gli Apostoli conoscevano, poi potevano condividere o non condividere, non è quello il problema, però è per dare un po' più di luce, senza nessuna, nessuna pretesa da parte nostra di commentare, ma... Eh, Offrire qualche elemento in più a ciò che già conoscete, ciò che già vedete, però può essere, secondo me, di grande utilità. Ne abbiamo parlato anche stamattina con un paio di collaboratori. Capitolo 5 di Vangelo di Matteo, versetti 38 e seguire. Diciamo che in generale ne avevamo già parlato con la pericope fino alla fine del capitolo 5, però... Credo che questa puntualizzazione possa essere di ulteriore gradimento. Ecco, se ritorniamo su un tema e lo approfondiamo con altre cose, non dette, credo che. Udiste che fu detto, occhio per occhio, dente per dente. Mi fermo subito. Guardate che questa normativa, questa normativa, non è solo nell'Antico Testamento, c'è cioè anche nel codice di Hammurabi o Hammurapi, che dir si voglia, e quindi cominciamo ad andare indietro, di circa 17 secoli avanti Cristo, più o meno coevo alle prime rivelazioni a Israele e alla Torah, nella Torah. Quindi non è una cosa abominevole, anzi, è qualcosa che fornisce un po' la base della proporzionalità del danno ricevuto col danno dato e quindi occhio per occhio, dente per dente, dovrebbe essere una naturale avvertenza eh, che eviti la sproporzione di Lamek. Sono stato preso, cioè ho avuto un'echimosi, no? E ho ucciso una persona, non è più occhio per occhio, dente per dente, se tu mi fai un'ecchimosi te ne faccio un'altra, o ti faccio fare un'altra echimosi. Poi è chiaro che questa è la base, però è base di diritto, quindi non è qualcosa di negativo. E infatti Gesù dice, udiste che fu detto, non solo in Israele, ma dappertutto, occhio per occhio, dente per dente. E io vi dico, quindi non c'è una contrapposizione, cioè, alla luce di quello che è stato detto, aggiungo un livello superiore, noi potremmo dire. E io vi dico, io dico a voi, non fate ostacolo, non fate resistenza, non opponetevi, si può tradurre in questi tre modi, al malvagio, mi fermo. Questo verbo, in positivo, cioè di opporti, ostacolare, contrastare, riferito a Satana, c'è nel Nuovo Testamento. Ma non c'è un'opposizione, un comando di un'opposizione di Dio contro un malvagio, contro le idee sbagliate. Contro Satana sì, con la preghiera, con gli esorcismi, che li fa Dio qui chiaramente. Comunque, però attenzione, qui parla di non opporti al malvagio, cioè a un essere umano, un rasha che il contrario, diciamo, il malvagio vuol dire tante cose, ma in modo particolare nelle alla è quello che concepisce, partorisce e vuole scientemente andare contro le leggi di, di, del tetragramma, ebreo, eh, sempre ebrei si parla, contro la Torah, quindi praticamente è un voler uscire dall'alleanza dall dei padri, vivere la vita come uno vuole, e non ne vuole sapere né di Dio né, de, né dei, potremmo dire dei fratelli, fratelli, fratelli di sé. E anche di sangue, perché religione etnica. Poi dice, ma non ti opporre al malvagio. Ma chi ti percuote nella guancia destra, qui dovremo vedere dove si vede guancia negli altri testi e dove eventualmente si dice destra, volta a lui l'altra punto perché poi ci sono tre rafforzativi ci sono dei rafforzativi dopo che però non sono la stessa cosa di quello che stiamo vedendo adesso quindi se uno ti percuote la guancia destra che cos'è la guancia e cos'è la destra partiamo dalla destra la destra senza suscitare facili ironie o sorrisi, nella Bibbia, nell'Antico Testamento e nel Nuovo, è sempre, la no? la è sempre considerata positiva. La sinistra è sempre stata considerata negativa. Tutto ciò che ha la destra di Dio, che ha la sinistra di Dio, la mano destra di Dio, la mano destra dell'uomo, la sinistra è sempre considerata culturalmente è, nell'antico e nel nuovo testamento come qualcosa di negativo quindi chi ti colpisce nella guancia destra cioè dalla parte buona della tua vita adesso vedremo cos'è la guancia eh, tu dagli anche il negativo della tua vita se ti ha colpito il buono dagli anche il cattivo dagli anche l'altra, non dice la sinistra, non la nomina neanche, dice dagli l'altra. Quindi destra bene, sinistra male. Facili ironie. Nella Bibbia è così, prendete comunque chiave biblica lo vedete, ma lo sapete perché poi voi siete degli attenti lettori, danni, quindi non vi dico niente di nuovo. Però va contestualizzato. Cos'è la guancia? Quando si parla della guancia, la guancia cos'è questa? Si parla non tantissimo, eh. Nelle Mishnaïoto non c'è tantissimo, c'è qualcosa nel trattato di Zevachim, c'è qualcosa nel trattato di Mesanedrim, nel Sinedrio, Zevachim è quello sui sacrifici. L'altro rafforzativo, che spesse volte noi non notiamo, è... riguarda il versetto 40. E al volente te processare, cioè mandarti a processo, no? E la tua tunica prendere, lascia lui il mantello. Al di là della contestualizzazione alachica che la Torah disciplina, cioè quella che comunque il mantello va sempre dato per coprirsi di notte, e di tuniche si parla solo nella tradizione sacerdotale, solo per i sacerdoti. Al di là di quello, perché molti autori giustamente focalizzano quell'aspetto che c'è, io aggiungo una cosa in più che secondo me dovrebbe aiutarci a dare ancora più luce a ciò che già conosciamo dai commentatori. E cioè, esiste una differenza tra cattonet e talet. Cioè, tunica e mantello. La tunica quindi essere processato per la tunica, non è dal punto di vista terminologico un vestito profano, ma nei testi ebraici, specialmente nei testi coeli, questo è scritto in greco, ma in ebraico noi l'abbiamo, e anche in aramaico, nei trattati del Talmud di quest'epoca, la tunica, è riferita o a quella che ha fatto Dio ad Adamo ed Eva e, e li ha vestiti di, di pelle, di or, uno vuol dire pelle e l'altro vuol dire luce. Però, certamente, quella, quella, quel dare la dignità a vestirli è la stessa cosa che si usa per ecco il linguaggio sacerdotale. Quindi, la tunica fa riferimento al linguaggio sacerdotale, a qualcosa di sacro. Perché addirittura, ve l'ho detto, nel trattato di Ziva kim è scritto che. Ehm, la tunica e spia, da dove allora hanno preso la del coin, da dove hanno preso questo versetto. Vi ricordate l'episodio del dovrebbe essere capitolo 32, comunque, di Giuseppe quando prendono la tunica, e la inzuppano di sangue per far vedere che il bambino, che il ragazzo, era stato sbranato da una belva in realtà invece, era dentro il bordo, dentro il pozzo e poi fu chiaramente poi gli ismaeliti prendono eh, Giuseppe e i fratelli se ne accorgono dopo e poi succede tutto quello che succede che noi ben sappiamo quindi eh, di fatto secondo la concezione ebraica del tempo la tunica è una cosa particolare cioè che a valenza sacerdotale, un termine sacerdotale, addirittura la tunica per i sacerdoti e spia. Come spieranno anche l'Efod e i pantaloni per altri tipi di, diciamo, di, di peccati. Il pantalone per l'orgoglio, va bene. Questo è quello che pensavano loro, eh? Giusto o sbagliato, chi sia, a me non mi interessa. Però Gesù, qui, sta parlando di tunica e subito dopo parla di mantello. Il talet è. Non solo quello per coprirti, noi diciamo nel nostro dialetto al tabar, no? non è quello, non è solo il mantello a ruota della pianura Panà. Il mantello a cui si fa riferimento, il talet, è il mantello della preghiera. È il vero e proprio indumento perché è quello che è obbligato ad avere i quattro angoli e in ogni angolo gli ziziot, dove c'è il nome di Dio, sia annodato in quattro nodi, ma anche i quattro filamenti due uguali, uno più lungo e uno più corto, perché visivamente tu vedi già il tetagramma. E quindi quando lo metti, lo metti perché devi fare la vodashem, il servizio a Dio. Quindi Gesù parla di che se tu devi andare, sei chiamato a un processo o comunque a un'inchiesta, non so, e ti vogliono togliere la, diciamo, la tunica che rappresenta in ambito sacerdotale la parte che spia, la parte sacra, dice lasciali anche il mantello della preghiera. Sembra quasi che eh, tu con questi due atti di volontà eh, fai loro bene, perché con, con, un, con, un, con un tuo vestito intimo, cioè la tunica a livello sac sacerdotale, e e poi addirittura lo copri con la preghiera, perché la contestualizzazione di questo versetto, di questi tre versetti, ci aiuta veramente a capire che non è soltanto un atto eroico quello di dare l'altra guancia o di subire o di fare come viene detto oggi a livello psicologico e sociologico, non è un incitamento alla non violenza, non sta dicendo questo, sta dicendo qualcosa perché non, non era nelle corde dell'epoca, noi oggi interpretiamo così, va bene, non è quello il discorso, però come l'hanno interpretata, come l'hanno pensata i protagonisti e gli agiografi soprattutto, è chiaro che hanno usato delle, delle frasi conosciute all'epoca. Tante volte si fa riferimento a fatti di cronaca, a Torre di Silue, no? per esempio, è caduta, sono morte tante persone, fatti veramente di cronaca che noi non conosciamo. E che, di cui si è perso, se non fosse stato scritto nel Vangelo, anche là, si è persa la memoria. Un incidente, un incidente di edilizia, no? E' ecco. così uguale, c'è un modo di parlare, c'è un modo di vedere... Per esempio quando si dice ehm, Erode era come una volpe, per noi la volpe nella nostra cultura è fur... simbolo di furbizia. E per gli ebrei di allora la volpe è la crudeltà, la crudeltà di un genitore che uccide i figli, come le volpe. Capite? Cioè, ehm, è, è questo che si cerca, cioè cercare di dare un po' di, di, di luce per capire meglio, contestualizzare meglio i testi. E poi c'è l'altro discorso importante, perché... Gesù dice non ti opporre, quindi non ostacolare, non fare resistenza alla rascia. La domanda è oggi come oggi, perché? Oggi noi abbiamo la cultura cristiana, le nostre comunità, le chiese, che cercano sempre di opporsi ai malvagi e alle cose malvagie. Con il risultato che tutto ciò che abbiamo ostacolato ha vinto lo stesso cioè noi perdiamo sempre no? ricordate facciamo un video anni fa noi perdiamo sempre perdiamo perché ci opponiamo e vi spiego perché è un problema più filosofico che teologico però già Gesù qui ci dà un alaka ci dà un comando non fare resistenza al rascio allora noi potremmo dire ma signora ma allora chi li ferma? Perché non lo devi fare? Al di là dei motivi che abbiamo detto, perché con il fatto che tu dai la guancia destra, perché chi colpisce la guancia di un, di un israelita è come se colpisse la Shekinah, e tu gli dai la guancia, come dice il libro delle Lamentazioni, capitolo 3, versetto 30, tu gli dai la possibilità di vergognarsi, non schernire, eh, vergognare, il contrario quindi c'è un comando anche in Lamentazioni, Gesù prende questo testo di Lamentazioni, no? e poi lo gesuizza giustamente, cioè lo porta alla pienezza della, della realtà, e beh, gli dai la parte migliore, lui ti colpisce nella parte migliore, quindi gli dai anche l'altra, colpire te nel, nella, nella, nella guancia vuol dire colpire la Shekinah, addirittura ci sono anche altri testi dove c'è differenza tra colpire mano aperta e colpire di mano rovescio? Addirittura bisogna pagare da 100, 200 a 400 Shekalim. Addirittura, se colpisci con, con la mano, diciamo col dorso, quello che fa più male no? perché dà proprio il dispregio, il distaccamento. No? Mentre quello interno sembra quasi più un gesto, più, più, meno grave. Ecco, nella cultura ebraica, Meno così dice la Mishnah. Poi, dopo, eh, c'è nella Mishnah. Poi, ognuno culturalmente la vede come, come, come, come crede il problema è che se noi abbiamo una verità facciamo l'esempio no? l'aborto è un omicidio è una verità per i cristiani è una verità qual è il contrario della verità la menzogna: l'aborto non è un omicidio quindi il cristiano cioè, dice si oppone dice no io non voglio che si abortisca non fa altre strategie no preghiere di giugno no non voglio si oppone politicamente eccetera eccetera dall'altra parte invece gli abortisti bla bla bla bla, bla. risultato io avevo vent'anni all'epoca e quando ci fu il referendum non, no per il divorzio avevo ho sbagliato anche lì, adesso faccio quell'esempio lì, il risultato è che c'è una legge, la 194, che ti permette di abortire, però ti dà anche all'interno della legge la possibilità di un consultorio per evitare che tu vada ad abortire. Quindi, bianco, nero, risultante, grigio. Perché abbiamo il grigio? Perché noi abbiamo messo il bianco, se no rimaneva solo il nero e non c'era il grigio. È un po' la filosofia dialettica, Tesi, antitesi, sintesi. La sintesi non è il meglio, non è il meglio, sfrutta l'energia di verità per alimentare ciò che non esiste, perché il male ontologicamente è ontologicamente una privazione dell'essere. Se io gli do la possibilità di sussistere, vince. Dice: Ma non è venuto nero. Ma l'uomo non deve vedere sempre nero. Otto decimi di verità sono menzogna. Nakash quando ha tentato Eva ed Eve, deve caduta, non le ha detto solo che non è vero che morirete, che è una menzogna, ma che vi si pareranno gli occhi, vero, sarete come Dio, vero, vedendo ciò che è bene e ciò che è male, vero, solo che Dio non muore e lo può sopportare. Noi siamo mortali, moriamo. Due terzi di verità. Questo è un po' il problema. Quindi ci si può biblicamente scritto opporre questo verbo a Satana, come con la preghiera, il nostro avversario, quindi con la preghiera, con il bisogno con, con, con, con le opere di carità, con, con, con il mitzvot, con i divini misteri, accedendo ai divini misteri, tutto quello che vuole. Ma al Rasha, che è un uomo come te, e va conquistato all'amore all di Dio e crea una mentalità conseguente alle sue scelte, c'è cioè una mentalità maligna, io a questa non posso oppormi, dice Gesù. Devo dare la mia parte positiva e anche la mia parte negativa. Devo presentare la dignità di Dio, perché se lui colpendo me colpisce la scichinà. E Gesù è stato colpito dal nostro peccato, infatti tutto quadra in quest'ottica, capite? se mi costringe a dare ciò che è sacro, la tunica, io gli do anche la preghiera, cioè gli do anche il mantello. E chi mi costringe a fare un miglio, perché il miglio era il minimo di Shabbat che puoi fare, io sono disposto anche a farne due. Esattamente come ha fatto Gesù con i discepoli di Emmaus. Stessa identica cosa. Voleva anche andare avanti, fermati, stai con noi perché si fa sera. E lì? Ha manifestato la sua divina presenza spezzando il pane. Un aiuto a inquadrare meglio questa grandiosa verità dell'Evangelo, di questo testo che è molto molto complicato. Vi saluto e vi ringrazio, spero che questa, questa derascià di oggi, che è giorno festivo, possa esservi di, di, di aiuto, vi ringrazio e come dico sempre iscrivetevi al canale se non l'avete fatto, attivate la, la campanella che vibra sotto quella grigia, eh, dateci una mano e grazie e come dico sempre alla prossima, ciao!